Ciao, buongiorno, come state? Beh Siamo di nuovo insieme per darci appuntamento per domani, eh, come sempre al martedì alle 9.15. 9.20 e abbiamo saltato quella che è stata la programmazione della scorsa settimana insomma motivi eh, vari anche perché ho, sono dovuta andare eh, un po' a, a visite varie un po' aiutare mia figlia a fare diciamo così a ultimare i lavori in casa e quindi anche il weekend è stato impegnativo ed è stato anche abbastanza diciamo interessante a livello così lavorativo <coughs> sono qui con un altro vinile colpa d'alfredo vasco rossi perché perché ho scelto colpa d'alfredo beh perché intanto eh, eh beh, lui è sempre stato un po aggressivo trasgressivo questo è stato il suo terzo album e come terzo album eh, insomma è stato anche molto un album molto criticato ma eh, allo stesso tempo aveva una copertina anche particolare pensate che questo il retro della copertina con la foto di vasco rossi e il viso l'occhio tu mi hai fatto in realtà doveva essere posto eh, eh, principale, nella parte principale poi in realtà insomma per tutto quello che era successo e anche stato molto criticato eh, l'editore ha deciso di cambiare fotografia e di mettere praticamente in prima pagina quella che era una sua foto di schiena e lasciare l'originale in quello che era nel retro della copertina questo perché? per dire che comunque Vasco Rossi è stato sempre uno che ha fatto molto molto parlare di sé dobbiamo dire la verità ma è sicuramente una, un grande artista e un grande, eh, grande cantante autore. Eh, questo è anche perché all'interno dei suoi brani beh, ce n'è uno che è quello che dà il titolo proprio all'album Che Colpa D'Alfredo e che va un po' a parlare di quello che è il tema di domani, tra l'altro eh, dobbiamo dirlo un tema lanciato anche da eh, uno dei nostri amici del martedì eh, in cui si diceva: Ma eh, tu per caso eh, ti è capitato eh, di eh, non eh, cogliere al volo un'occasione, quindi aver perso questa occasione? Eh, beh, da lì è nata l'idea di dire, ma sì, perché non fare questa domanda? Cioè, avete mai perso un'occasione che poteva essere buona o interessante? Va bene, allora voi intanto pensateci e poi me lo racconterete sicuramente domani, come sempre alle 9.15, 9.30 qui su TRS Radio. Mi raccomando, mm, vi aspetto puntuali. Baci!